Ogni giornata è come fosse una vita intera. È interessantissimo quello che ci accade durante la giornata se la viviamo come iniziasse e finisse, quando mi sveglio e quando mi addormento. La mia vita incarnata oggi va da quando sono scesa dal letto aprendo gli occhi a quando poi li chiuderò addormentandomi stasera energeticamente è un frammento autonomo come in un disegno frattale ripete le proporzioni gli equilibri gli insegnamenti le situazioni le metafore che incontro costantemente nella mia esistenza quindi cosa vuol dire? Che ogni giornata è uguale all'altra? Assolutamente no. Vuol dire che ogni giornata è quella buona. Ogni posto, ogni istante, ogni incastro di eventi, di necessità e di incontri è quello buono per dare un significato di risveglio, per avere un contatto reale, cosciente, che segna un passaggio di conoscenza nella mia esistenza con i miei tre corpi. Ogni giorno è quello buono. E questa carta, i luoghi dove la tradizione ha viaggiato, si è fermata, ha inciso un segno piccolo o grande, mi parla dell'importanza di curare il quotidiano. Non esistono cose di serie A e di serie B, belle e meno belle nella giornata. Ne esistono i più piacevoli e meno piacevoli, questo sicuramente ne esistono che ho più voglia o meno voglia di fare, su questo non ci piove, ma non è detto che fare una meditazione o passeggiare nel bosco o stare in compagnia del mio migliore amico mi porti più vicina al contatto con me stessa, mi porti al ricordo, alla canalizzazione, alla presenza consapevole di più di altre attività Magari meno eclatanti, come sistemare la dispensa, cucinare il pranzo, pulire casa, occuparmi del giardino, raccogliere la frutta dall'albero, andare a lavorare, guidare. Se inizio a eh, togliere il lungo orizzonte temporale e dire vabbè questa è una giornata del cavolo, Oggi non succederà niente di interessante, facciamola passare il più in fretta possibile, restiamo distratti, eh, poco presenti, non diamogli peso, tanto domani ce ne sarà un'altra e poi un'altra ancora e poi un'altra ancora, ce ne saranno di migliori, questa facciamola passare veloce. Ecco se io lo tolgo questo orizzonte temporale lungo e inizio a sperimentare di stare nell'ordine di idee, di dire ehi questa giornata è la mia intera esistenza, inizia inizia quando mi sveglio, termina quando vado a dormire, non ne ho un'altra, è questa, me la gioco qui e allora ogni piccolo particolare diventa molto interessante, ogni piccolo dettaglio cerco di viverlo appieno perché potrebbe essere l'ultimo si valorizza il tempo, si allarga, diventa estremamente più ricco e soprattutto la mia presenza diventa estremamente più centrata, densa, compatta. Quindi non c'è bisogno da aspettare di aver paura di morire da un giorno all'altro. È un atteggiamento energetico, nostro, intimo, personalissimo, che non abbiamo necessità di condividere neanche con nessuno se non vogliamo. Proviamo proprio a sperimentare cosa accade pensando che la giornata sia il paradigma. Non per stare a vedere che cosa la vita ci propone, ma come io me la voglio vivere. Proviamo un po' a toglierlo, l'orizzonte temporale lungo, e andiamo più nel dettaglio, più nello specifico di ogni azione, più nell'ascoltare ogni singolo movimento, nel valorizzare i minuti, non i mesi. E vediamo che cosa accade. È un bell'esperimento da provare a fare nelle nostre giornate. Davvero molto, molto impattante sulla qualità, sì, della giornata e del tempo, ma anche tanto dei posti dove stiamo. Cambia, via via, la nostra relazione con i luoghi che abitiamo, ma anche con quelli dove lavoriamo e quelli che frequentiamo con le altre persone. Inizia a spandersi intorno alla nostra presenza, centrata nel momento, non sparpagliata in passato e futuro, non ben definiti. Inizia a espandersi come un, un profumo, un centro di gravità che tiene tutte le vicende più salde, più compatte tra loro, molto molto più interessanti. Proviamo a sperimentarlo nei movimenti della ginnastica, tutto questo, e vediamo che cosa accade. Proviamo a sentirli scorrere, uno dopo l'altro. Ultimo sguardo alla carta di oggi. E si fanno i movimenti. Tolgo il microfono e alzo il volume. Thank you. fatto. Un ultimo saluto alla carta di oggi. Buona giornata, buon martedì. A domani alle nove del mattino. Grazie di aver seguito.